Cosa è il Cantagiovani? È una rassegna concorso scuola un, giunta alla sua undicesima edizione. Eh, Quest'anno l'edizione è speciale perché all'interno eh, dell'evento presentiamo una nostra idea, l'idea che sta alla base dell'Associazione Estro Armonico e dei suoi cori giovanili e di voci bianche il Calicanto, di una formazione corale non convenzionale. Ecco qui quello che è un po' il nostro progetto, noi vorremmo che all'interno proprio della coralità si sviluppassero dei contenuti che sono ehm, contemporanei al canto stesso e allora attraverso la psicofonia, attraverso lo yoga del canto, attraverso il lavoro di gruppo, attraverso l'espressività corporea fare in modo che i nostri giovani possano crescere non solo nella musica e nel canto ma anche nello stare bene assieme. 250 cantori giunti da tutta Italia qui a Salerno per una a due giorni, tutta dedicata alla voce, una grande soddisfazione per la città. Una soddisfazione per la città ma soprattutto per la coralità salernitana che è coralità in Italia eh, perché rappresenta appunto tramite Silvana Noschese, Giuseppe Razzad, Ciro Caravano eh, la coralità italiana eh, quindi parte da Salerno ma si diffonde, uh, si diffonde in Italia. È una bellissima soddisfazione, è una grande emozione, abbiamo appena avuto un assaggio eh, dei cori che sono, che sono qui a Salerno tra cui eh, il coro giovanile del liceo da Procida e quindi è una doppia soddisfazione per i ragazzi salernitani. Assessore, questa è una mattina particolare per la città di Salerno perché eh, nella zona orientale ci sono i giovani che stanno protestando contro la guerra in Siria, mentre dall'altra parte qui nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città dei giovani cantano e quando si canta c'è sempre un inno alla pace, dunque bisogna ricominciare dai giovani. Eh, sì, mi è piaciuto questo passaggio di alla pace perché mi ha fatto subito aprire la mente e ricordare i gospel no? eh, i, canti, i canti americani, i canti del, dei neri americani eh, che loro attraverso appunto la musica trovavano sollievo, trovavano appunto pace eh, questa manifestazione, questo binomio di manifestazioni eh, è una, cosa, una casualità però mh, non credo poi tanto, insomma io credo che a volte le cose non capitano per caso quindi eh, bene i ragazzi che cantano ma soprattutto eh, bene chi chiede la pace. Che cosa c'è in serbo per i giovani, visto che lei è l'assessore alle politiche giovanili e alle innovazioni qui per la città di Salerno, se ci sono progetti eh, in itinere? Sì, innanzitutto in due anni di amministrazione e di giunta a Napoli abbiamo lavorato appunto mh, per gli spazi aggregativi, per il polifunzionale, abbiamo il palazzo per l'innovazione che eh, offrirà eh, tanti co-working per, per appunto i ragazzi, tante possibilità, eh, i parchi, eh, lo sport all'area aperta, stiamo cercando di, appunto, di dare una risposta in tal senso, per quanto riguarda eh, la musica, eh, nel caso specifico stiamo lavorando e in particolare il sindaco Vincenzo Napoli, sta cercando di eh, dare una risposta concreta per quanto riguarda il Conservatorio eh, in via di Renzi con, con l'auditorium, eh, ma tutta l'amministrazione, la Giunta e il Consiglio Comunale eh, vuole fortemente questa apertura.